Ciao ragazzi, come va? Ah, bentornati alle mie lezioni, come sempre vi invito se vi piacciono, se trovate divertenti, interessanti, eh, un po' diversi dal solito, cliccate mi piace e se, mi, se vi iscrivete al mio canale o mettete mi piace. Alla mia pagina Facebook mi fate un grande favore, tutto il materiale è completamente gratuito, lo potete scaricare al link qui sotto. E oggi voglio parlarvi, voglio um, consigliarvi un esercizio fantastico che diciamo non ho inventato io, eh, me ne assumo piena, piena responsabilità. Non ricordo, eh, perché ovviamente. Eh, non ci si può ricordare tutto non mi ricordo chi da chi l'ho preso e comunque l'ho un po' diciamo eh, modificato a modo mio eh, mettendo anche dei de passaggi un po' alla diciamo alla maniera allora brevemente eh, vi faccio l'esempio di oggi in sol maggiore quindi l'invito ovvio ormai di studiare la scala e l'arpeggio su tutta la tastiera se volete ci sono le lezioni un pochino più indietro dedicate allo studio di arpeggi e scale su tutta la tastiera in orizzontale in verticale in tutti i modi possibili e il diciamo l'esercizio di oggi è basato sulla pentatonica maggiore di sol ovvero sol la si re mi sol che è identica alla pentatonica minore di mi cercate subito di, di esercitarvi anche forse, eh, come ho detto prima, la scala all'arpeggio di sol su tutta la tastiera, anche sulla eh, pentatonica. Quindi c'è chi usa delle riteggiature, de, eh, una specie di modi della scala della pentatonica maggiore, si fa dei, dei box eh, io ragiono sempre in note ma comunque sono approcci che ognuno può fare a modo, a modo proprio eh, o a, a note oppure a, diciamo a schemi ma più che altro eh, inizio la scala con, con due o tre dita diverse e quindi mi creo tre diteggiature diverse e poi le mescolo e riesco a suonare su tutta la tastiera ad esempio se parto con il dito indice oppure col mino all'esercizio di oggi quindi pentatonica maggiore di sol e il, il pattern è questo siamo in terzine quindi la prima terzina è, è, è composta dalle, dalle prime tre note appunto da, della pentatonica di sol quindi si la sol si la sol Quarta, terza e seconda nota, ovvero re, si la, quindi si la so, re si la. Salgo ancora di una nota, quindi vado in Mi, Mi, re, Si, Si la SO, Re, Si La, Mi Re, Si, So, Mi. Sol Mi ancora eh. avanti La Sol Mi Qui vedete ci sono sempre le note della pentatonica andando a salire di volta in volta di eh, un intervallo di, un, di una nota insomma della pentatonica partendo da Si, si O parto da re ora Mi, ora Sol, Mi vado avanti quando arrivo qui posso fare questo giochino quindi si sì, lascio posso fare in questo modo e ripeterlo in quest'altro per non è più scorrere in avanti si sì, lascio si sì, lascio stessa cosa, uh, cambiando di uh, mi re si so si so mi scusate so mi re so mi re so mi re la re. la so mi la so mi senti identico però cambiando le diteggiature una volta arrivati al re cambio pattern e qui eh, entra in gioco un esercizio, un, un, un tipico fraseggio di Jaco che ha usato nei sodi, improvvisazioni, che è la, la pentatonica a gruppi di 5 note, quindi in terzine ma a gruppi di 5, Quindi parto da, da Re, che è l'ultima nota possibile che ho e della pentatonica di Sol sul mio basso a 20 tasti faccio la pentatonica discendente a gruppi di 5 note, ovvero Re, Si, La, Sol, Mi. Parto dalla nota questa volta discendente, la prima nota discendente della pentatonica, quindi da si. Si, La, Sol, Mi. Re per arrivare al sol quindi parto da una quinta questo è un pattern che vi consiglio di studiare in tutte le tonalità perché spesso nell'improvvisazione è un'idea molto, molto carina e molto efficace per esempio vado in Mi maggiore. Eh, oppure prendo un altro tipo di scala e, e faccio comunque questo pattern, parte una no, quintina, una terzina a gruppi di 5. Vedete tutto nel PDF? E quindi vi ripeto un attimo l'esercizio eh, lentamente da cima a fondo e poi ve lo faccio vedere a velocità, a velocità che ho scelto io, come ognuno può fare come, come desidera. E,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 per completare l'esercizio quindi quando arrivo qui adesso ve lo faccio vedere a velocità appunto che ho scelto io e, e utilizzate questo esercizio perché per, per la coordinazione l'indipendenza delle di dita e la conoscenza della tastiera è un esercizio top <ride> amazing in inglese e ci vediamo al prossimo video